e benvenuti su un nuovo video di Poppy Playtime e oggi siamo qui con una bellissima cosa chiamata debug camera anzi axe di Poppy Playtime e qui ci sono delle cose appena viste cioè ho adesso ci sono delle persone sembrano non lo so con degli scarabocchi sopra Sì, guardate ragazzi, ci sono delle persone queste cose sono delle persone queste qua è un orecchio o dei capelli una faccia di una tizia ci sta uno scarabocchio poi ci sta uh, un'altra tizia una tizia visto che vedo i capelli un po più lunghi e sì un'altra tizia raga questa cosa è inquietantissima aveva anche alzato un bel po la, mh, la luminosità perché non si dà assolutamente niente vi giuro raga niente uh, comunque ok questo è Strano, molto strano, infatti nel mio schermo non si vede proprio nulla, però lo sto vedendo da OBS Ok, uh, rientriamo nel nostro corpo e facciamo quello che, fac che dobbiamo fare per andare avanti Allora, entriamo qua dentro, uh, verde, rosa, giallo, rosso, ok, non me lo ricordo più dall'altra volta, vabbè Verde, rosa, giallo, rosso, verde, rosa, giallo, rosso Verde, rosa, giallo, rosso, perfetto Adesso devo andare qua a mettere la cassetta E vabbè questo video l'abbiamo già visto E nel mentre voglio andare un attimo a esplorare nel mentre questo video fa Vediamo se vado nella stanza questa qua di Aghi Ah non c'è Aghi Vedete raga? Però c'è questo corridoio molto strano Credo che sia quello là De... Dove ci stanno qua con i cubi tutto bloccato la, la porta Non lo so raga forse è quello eh, Qui non c'è aghi E quindi ancora si deve creare il percorso Ok qua ancora sto facendo il video E guardate un po' raga Si può vedere anche dal di fuori ed è giorno Cioè quindi pensate pensate Io pensavo che era notte ma in realtà è giorno Proprio giorno giorno giorno raga Ehm Vabbè è molto vecchio si vede anche da qua Playtime co, eh, co Anche storto Vabbè, è molto bello, soltanto che non ci sa nulla. Nulla. Eh. Cos'era quel rumore? What the fuck? Ok, ha finito, ha finito di fare. Le, le cavolate. Ah no, perché sono qui? Ah sì, perché c'era tanto... Ok. Eh, bene. Prendiamo la mano. La mano giocattolo. E qua c'è scritto Poppy wants to play. Eh, io non voglio. Non voglio giocare. Ok. Adesso si dovrà sbloccare tutto Quindi si dovrà fare la zona Ok Perfetto Ed eccolo qui Aghi wagi Il nostro non proprio amico Visto che è un bel po' cattivo eh. Allora ehm, Sì voglio andare un po' a esplorare stanze Qualcosa Ecco per esempio questa raga Vedete che qua servono due mani, no? Proviamo ad andarci un attimo. Andiamo? No! Ma non c'è niente! Ma io pensavo che c'era qualcosa! Vabbè. Niente, raga, niente. Ehm. Proviamo ad andare qua, teatro. C'è scritto teatro. Proviamo ad andarci. <ride> c'è qualcosa, c'è una stanza. Buia, molto buia. E basta. Cioè, ho sentito questa stanzetta piccola e basta poi uh, c'è stata la luce uh, lo so aghi Se in Innovation, pure qua niente Poi ci sono dei condotti oh. what? ok power vabbè qua è dove qua dove arriviamo caffetteria pure qua una stanzetta alta ma niente ok raga ma è molto molto molto strano eh allora ehm facciamo il toggle debug camera e raga ho visto almeno ho sentito qua prem premiamo questo pulsante un'altra cosa anche ah! Sì. ok raga ho detto vabbè aghi wagi tipo ti abbraccio finché non esplodi. Forse non, so, forse non era così. Forse mi sono sbagliato io. E se vediamo bene. I peli si muovono. Però, ovviamente, adesso vi vado molto più vicino. Ragazzi, per farvelo vedere. Guardate. Respira. Tipo. Sembra che respira. I peli. Un po' si muovono. Non so se si vedrà bene dal video. Proviamo ad andare da quest'altra parte. Che non c'è la luce. Guardate. Uh, non so se si vede dal video. Ma. Vi giuro respira. Respira. E noi siamo una manina. Per ora. Dopo saremo due manine. Quindi raga non abbiamo il, il personaggio. Essenzialmente. No. Comunque. Ehm, sì, qua vabbè. Addio. A parte che non ho mai visto questo Cioè non ci ho mai notato che era così il tetto. Eh. Vabbè. Ehm, chiave. Mine. Power. Andiamo qua perfetto qua vabbè si sì. um, cosa come si chiama missi che ci dice cosa dobbiamo fare cosa non dobbiamo fare vabbè e ok allora eeeh uh, what the fuck l'ho preso senza neanche aprire il co ok va bene raga dai non facciamoci domande andiamo avanti oh. no cavolo perché Forse perché l'ho preso già da dentro. Che cosa ho fatto di male? Mm? Ah, ok, ecco. Uh, touch with power. Dov'è? Eccolo. Ok. Oddio quel lag. Oddio. La BS sta facendo un lag pazzesco, aspettate. Facciamo così, andiamo avanti così, molto piano. Il mio OBS si calma. Vabbè. Ehm, ok, si è calmato. Oh, non c'è più aghi. Vabbè, qua lo sapevamo. Qui non c'era nulla. Non è che si, tipo si sono create le stanze, visto che questo gioco fa un po' che non si creano le stanze. No, ecco. non sono proprio state fatte le, le stanze. Non devono farle. Innovation con poppy testing, aspetta, testing ci siamo andati, raga ah. oh. Sono una luce rossa ma che cavolo vabbè, non facciamoci domande andiamo avanti, era qui eh, ok perché la mano si muove? che problemi ha la mano, guardate raga si muove, vabbè vabbè andiamo avanti, allora e qui mi ricordo, raga, che... Candy Cat, che carino. Ecco, vedete che lì ci sta il bravo Volevo farvi vedere che c'era aghi qua dietro, ma nulla, eh. Se ne deve andare via. Vabbè, c'è aghi con uh, i denti di fuori, già incavolato nero. Qua dietro cosa ci sta? Voglio vedere cosa ci sta. Qui è scritto... Perché? È scritto... All'inferno. Ok. E ci sono delle scale rotte, come vedete non ci stanno, ma qua si sì, sono delle scale che portano a nulla, cioè Sono uno spiffro di luce che non ci deve nulla il resto. E non so se progettato non lo Perché poi vai a finire al vuoto perché Non ci stanno le cose per Cioè non ci stanno le cose, non.. Non si può camminare, Cadi di sotto nel vuoto. E qua non ci sta nulla. Quindi Boh raga. Vedremo poi. E mi sono chiuso la porta davanti Ok Il fumo, vai, non mi interessa Il fumo, vai, vai, vai, andiamo avanti Comunque raga, ditemi se vi piacciono questi video di Poppy Playtime A me piacciono molto Infatti mi sta piacendo molto questo gioco Cos'è? Comunque raga, ho visto eh, che Uno di voi mi ha scritto anche nei commenti Che c'era Aghi che mi spiava E... Eh sì, eh, mi sa che era lì, raga, perché ho eh, messo anche il minuto. Ed era lì, l'avevo visto, quindi adesso ci voglio andare. Eh, però devo trovare tutti i cosetti. Allora, dove sono i. Ecco. Qua questo qua rosso. E poi ci sta. Ci sono quegli altri. Ne mancano due. Dove stanno? E eh, ciao. Ah no, eccolo. Yay! Manca l'ultimo, manca l'ultimo. E l'ultimo è quello giallo. E ma non so dove sta quello giallo Guardate Non resto di un dinosauro Ok uh, Qua nulla Dov'è quello giallo? Dove cavolo è? Ah beh vabbè, ovviamente Deve essere più in alto Così almeno non lo posso vedere Ok andiamo Adesso vi faccio vedere anche che mi spia Mannaggia a lui, io Mannaggia Aghi Ok, uh, vabbè Passiamo Adesso, raga, vi faccio vedere Che c'è Aghi waghi che mi spia Guardate, arriviamo qua Facciamo toggle the bug, the bug camera E guardatelo E qui l'infame E qui Vediamo cosa c'è Guarda, è proprio tutto E ecco qua cosa c'è Ok Guardate. Guardate che... Bastiano. Vabbè. Um, ricorda di prendere pause oppure bricks. Cioè... Colazione vuol dire break, breakfast. Quindi credo sia pausa. Um, ok, dobbiamo mettere tutti i cosi che ho trovato. Tanto adesso Aghi se n'è andato. E bam bam. Prendiamo... La mano rossa, la mano rossa. Ok. Vai più veloce. Non voglio aspettare così tanto. Io però lo lascio, si spegne. Ok. Paytime, co. A parte, raga, voglio vedere un attimo. Ma riesco a prenderla. What? Perché non riesco a prendere la mano rossa? No dai raga perché si deve buggare così tanto questo gioco È come se ci fosse ancora il vetro What the fuck? Perché non esco... Oh eccolo finalmente Ok pensavo per un attimo che dovevo risettare tutto il video Allora Perché sono queste cose così inquietanti? Non le voglio i bambolotti Ok uno e due Let's go. Andiamo. E qui, vabbè, io non ci vedo un piffero. Però vabbè. Ehm. Ah sì, qua devo fare una cosa. Però qua già non ci vedo di più. Comunque, raga, adesso non lagga per niente. Se state vedendo. Perché le parti più grandi OBS lagga. Allora, in teoria devo fare così. Poi lo prendo e faccio così adesso il gioco andrà anche a 60 fps magari su obs a 30 però... vabbè vabbè vabbè allora comunque raga voglio farvi vedere un po' di, di roba adesso che entriamo lì dove i saghi e eh, si inizia la gara eh. vedete e eh, non so perché raga ma così è perché magari quando c'è sono un po' troppe robe obs va a quel paese Ok allora Perfetto E guardate dove siamo Qua vabbè conosciamo tutte queste cose E se qua Ci andiamo prima di Ok non c'è nulla Bella musica che c'è sotto Che mamma mia quanto inquietante Qua non c'è nulla Ok Strano pensavo Vabbè adesso devo ancora caricarla e qua ancora è aperto, vabbè. Comunque raga voglio farvi vedere un attimo una cosa. Mamma mia, sta musica quanto rompe le balle. Ehm... Cos'è sta roba? che sia una luce. Ehm... Ok. Ah, è questo. Guardate raga. Cos'è sta roba? Guardate. Ah, sono i parenti condotti dove ci portano roba. Ma la musica mi dà fastidio. Cioè, proprio una maniera assurda. Adesso la abbasso appena. Tolgo dalla cosa. Guardate, raga. Cos'è sta roba? Non lo so. Non me lo chiedete, non me lo chiedete perché non lo so, ok, abbassiamo un po' sta musica uh, settings uh, Music, mamma mia, mi stai sordendo. Ok, allora. Eh, qua ci sarà la cassetta. Vabbè non ce l'ho la cassetta. Non non possiamo fare. Con questa hack posso soltanto andare a vedere oltre i muri. Il resto no. Vabbè qua ci metterò un anno e mezzo per farlo. Come nel primo video. Che ho fatto. Anzi no aspetta, prima di fare così. Devo fare. Così. Poi lo prendo. Vado qui. Perché adesso lo so fare, raga. Non è come il primo video che non c'avevo capito niente. Allora vado qui. Prendo questo, lo porto. Torno qui indietro. Prendo questo. Prendo questo. E poi vado qui. No! Che cosa? Eh nulla, raga. Lo rifai tutto da capo. Vabbè vi faccio un taglio un'altra volta. Anche in questo episodio. Fino a che non finisco questa qua. Ok raga dopo un anno e mezzo Letteralmente anzi non proprio Però vabbè Dopo un bel po' Sono finalmente riuscito a fare sto enigma Che è un peggior, co peggior cosa di questo gioco Vabbè vabbè vabbè raga Allora Andiamo avanti andiamo avanti vai Scendiamo da qua che Via Adesso possiamo mettere power up. On. Vai Allora oh, Mamma mia raga Oddio eh. Bassa Abbassa No raga ma è davvero troppo alto Che cavolo è questo gioco oh, Mamma mia Allora Sounds Perfetto Molto meglio È partito a palla Raga Vabbè Uh, make a friend uh, Non so perché non è scritto Power On in uh, In verde Ma vabbè raga non lo so Allora dobbiamo cliccare tutte le leve Che ci danno le cose per uh, i pupazzi da fare Ok Comunque raga non so questo, questo video quando lo vedrete Comunque se se lo vedete prima nel video di Super Mario Maker 2 È che non ho molto tempo Per farlo e poi ogni volta che provo a farlo ci sta un problema diverso Quindi, Yay! Allora Voglio provare a vedere Qui, ovviamente Ah, non c'è nulla Bene Però qui, raga, c'è una cosa molto, molto strana C'è questa cosa delle scatole Vedete? Sono le scatole che girano E poi c'è una cosa infinita giù Fabbrica, cioè, io non mi fiderei molto eh. questa fabbrica. Ma vabbè, vabbè. Ok, eh, nulla, non c'era nulla. Sembra non esserci niente. Oh, oh, oh. E invece c'è qualcosa. Però no, niente. No, non c'è assolutamente niente, raga. Mamma mia. Qua sentiamo prima. Viene un niente, cioè, non ho ancora caricato nulla. Allora Dai Che, che cosa do? Ok Dammi il giocattolo Ancora oh, non lo posso prendere Adesso sì Adesso Sta macchina la smette Mamma mia Perfetto Aspettiamo che qua Fa Adesso Andiamo sempre con il nostro Debug camera qua Oh Cosa c'è? Ah raga guardati ma quindi... Questa qua che stanza è? Ma è una stanza così? Guardate, si è creata... praticamente la stanza. No. Quindi questa qua porta... Qui, lui quindi viene da là? Ok, molto strano. Prima di andare là, però... Prima che incontriamo Aghi, che mamma mia. Un'altra volta sei scale? Cos'è? Le scale sono maledette. Vabbè, fatto sta che non c'è nulla. Invece di qua Nulla Quelle scale sono molto maledette Sinceramente forse nel prossimo capitolo le vedremo Ma non così scure Non le vedremo scure ok Va bene dai Andiamo inizio alla follia Ah! Raga ma come si muove la bocca Non l'ho mai visto Allora ehm, Devo andarmene via Volevo provare ad andare là sopra poi buggarlo Vabbè dai Nulla raga no, Non lo facciamo più Andiamo giù E se raga io provo ad andare qui Guardate Dove lui passa Guardate No vabbè Ok andiamo avanti Prima che questo qua mi becca Questo qui è un pazzo Scatenato E poi raga Nel mentre che io scappo Vi racconto che In realtà non è aghi cattivo È... La bambola, Poppy, che l'ha re reso cattivo Quindi, raga Mamma mia, Rodot2FPS Ok Vabbè, che tanto in questi condotti non così tanto Anche se Aghi... Lo va a fare... Mi ha sbagliato strada. Non qui Ok Ok No! È vero, sta cosa me l'avevo scordata Via, via, via, via No, no, no, no, no, via, via, via Mamma mia Stop danger Ma che stop? Io devo andare via a scappare Cos'è? Perché mi rallenta? Ok, via, ok Prendi la scatola La scatola! Via Maledetto Adesso voglio vedere una cosa Dove va? Nell'oblio e continua a cadere! Ah no, si è fermato? Guardate, raga! Guardate com'è rimasto! No, vabbè! Guardate! Che figo! Il resto è sconto, è tutto andato a cagare. Ok! Ok, ok, ok. E lì c'è il fiore, maledetto! Vabbè, ovviamente... Credo che la copertina sarà quello Vabbè ovviamente è un po' modificato Non so tanto quello um, Ok Proviamo ad andare un attimo a vedere un po' cosa c'è In tutta questa fabbrica Che ci sono strade, strade Cose, e cose, guardate raga C'è questa fabbrica per un Un tizio Che lavora qui Come fai a lavorare qua? Cioè è da ammazzarsi davvero Nel senso cadi vai a finire nell'oblio Come aghi è finita per proprio per sempre Allora qui c'è una cassetta Però io le cassette, le cassette non le trovo Dove stanno queste cassette? Volevo vederne almeno una Almeno qualco, qualcosa che Ah ecco Vabbè Come non detto l'ho trovata Allora Vediamo un po' che cos'è Ok Esperimento 1006! Aspettate, che non ci capisce nulla. Che. Per questo. Però è ancora missing. Questi no in, in a un che dovrebbe, secondo no circumstances, perché ma? Vabbè raga non ci interessa per ora a noi Però ha detto tipo mh, Esperimento 1006 Che sarebbe Aghiwaggie Esperimento 1006 Ok Va bene Andiamo avanti E andiamo da Poppy A parte Prima che apri la porta Esiste? Sì esiste Vabbè ovviamente ma già si sente la musica da qua Voi non la sentirete mai però Così bassa Forse la sentite però Raga ha gli occhi chiusi vero Non è che c'ha gli occhi neri Non ha nulla dentro Niente Non c'ha le palle dell'occhio Niente E qua? Mm, forse sarà un continuo Vedete raga? Qua sembra tipo che stanno per fare qualcosa E non c'è più nulla raga qua Questa qua raga è la cosa originale Perché ho visto anche altre cose per esempio Non so dove l'hanno trovata Altri youtuber che andavano tipo in un corridoio Però non, non so quale qual era quel corridoio È tipo un corridoio con aghi e cose Poi c'era aghi che veniva in -pose. Non lo so raga quella cosa dove l'hanno trovata Io non, non ce l'ho a quanto pare non c'è. E neanche quella cosa della, della libreria. Forse è roba. Boh, scaricata. Non lo so. Forse l'hanno trovata un po' meglio. Proviamo ad andare un po' giro. Perché sembra tanto quella cosa lì. La libreria, quella roba là. Ma non è, perché raga, l'abbiamo già vista. Però non c'è nulla qua. Quindi. Molto probabilmente. Ah, ecco! È qui. La porta, questa qua. Eh, doveva essere qui la libreria. Non c'è nulla, raga, vedete? Cioè, dove c'erano le librerie e poi... C'erano quelle scale che portavano all'ingiù, tipo... Forse era qua, non lo so, raga. Ok. Vabbè, finiamo il primo capitolo con le mold. anzi con le Axe. E... niente, apriamo. Aspettate, proviamo non andare un attimo. No, ancora non c'è caricato nulla. Raga, niente, non so. E... Facciamo l'errore Bene Hai aperto la mia Scatola Sì L'ho aperta Quindi raga eh, Niente Abbiamo finito Il capitolo con le moda Abbiamo visto un bel po' di roba Un bel bel po' Infatti era molto strana Una Certa roba neanche era caricata Perché Non esiste Ma quella roba che abbiamo visto È stata molto molto bella E ditemi se volete altri episodi Con... Le hack, ditemi se trovate per esempio Il posto di quella libreria O roba così, magari se è Una roba inventata da un tizio e L'ha messo in download Qualsiasi cosa, comunque eh, Ci vediamo al prossimo episodio Bye bye